Noi abbiamo spento le candeline con Sua Santità Papa Francesco il 3 di dicembre <coughs> di due mesi fa. Abbiamo fatto i 20 anni con lui. È una storia che è cominciata con, con un pugno di persone che si sono messe a disposizione all'ora del conflitto in Cecenia. C'era la guerra. Perché ne dice 20 anni? Eh, un po' di più, ha ragione. E di più, eh? Io ho studiato, fate attenzione... Allora, quindi fanno Leaders for Peace, è il nome di una campagna che apriamo oggi per i prossimi tre anni, con cui chiediamo ai 193 stati membri delle Nazioni Unite, ai popoli, alle comunità locali, ai soggetti economici, sociali, culturali e religiosi, alle famiglie e per, alle persone, di provvedere alla formazione di nuovi leader globali di pace. Estendere a tutti gli Stati l'insegnamento e l'educazione ai diritti umani nei sistemi di istruzione nazionali, integrandoli con la sperimentazione del metodo Rondine sulla trasformazione creativa dei conflitti, come significativo sviluppo dell'articolo 26 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Donare borse di studio per la formazione di nuovi leader globali. Agli Stati chiediamo una cifra simbolica che sia spostata su questo obiettivo dal proprio bilancio della difesa. Questo è il nostro primo passo. Signor Presidente, tendiamo il suo. Grazie a voi, grazie a voi e siccome mi state ovviamente sollecitando vi rispondo subito. Eh, vi ho seguito, ho letto anche con molta attenzione, ho ascoltato con molta attenzione questo appello che è molto bello, sapevo che l'avevate presentato però effettivamente oggi l'ho riletto con maggiore attenzione. E allora c'è un impegno anche da parte di chi ha una responsabilità di governo, del governo italiano e a questo impegno non mi sottraggo ho già detto allora che verrò per la lezione alla quale mi avete invitato adesso concorderemo la data e in quell'occasione vi dirò qual è la cifra simbolica che siamo riusciti a spostare dal bilancio della difesa alle borse di studio Va bene? Per noi avere l'Italia col Presidente e il governo è fondamentale, per noi per loro, per la loro forza, per la generosità. Quindi veramente la ringrazio. Oh, guardi, però non, la, la copra, perché guardi che c'è scritto qua. Firmo questo. Ma poi aveva firmato il cardinale. Il è stato stato Grazie a voi. Il Presidente ha detto parole molto belle. Ha parlato di lezioni, abbiamo fatto oggi una lezione, oggi abbiamo dialogato. Non è che adesso mi invitate più perché la lezione vale. No, no, no, no, no, perché guardi per si mare. può accertare si mangia anche bene perfetto <ride> verrò lo digiuno <ride>